Sono felice che sia riuscito a scappare da quella nave di Breniac. Ti ho teletrasportato qui alla stazione del nono distretto della polizia di Gotham. Troverai altre stazioni come questa a Metropolis e Gotham, che fungono da rifugi per i nostri eroi. Offrono tutto ciò di cui avrai bisogno, venditori inclusi. Vediamo di individuarli. Su, abbiamo ancora molto di cui parlare. Oggi ti interessa qualcosa di particolare? So che sei qui da poco, ma lo spaventapasseri è fuggito dal manicomio Arkham e sta bombardando l'E-Stand con il... Qui, Batman. Ho saputo che hai appena distrutto una nave raccolta di Brainiac. Notevole. Vediamo come te la cavi sul campo. Lo spaventapasseri è fuggito dal manicomio di Arkham e sta spargendo gas della paura nelle Tipica notte a Gotham la gang dello spaventapasseri infesta l'East End spargendo nell'aria gas della paura. Si serve di un cantiere abbandonato per disseminare il gas su tutta Gotham con dei diffusori. Bisogna fermarli prima che si diffonda il panico in città. Lei è il problema? Paura! L Esperimento numero 905. Roosevelt disse che l'unica cosa di cui dobbiamo avere paura ragazzi, è la paura stessa. Ovviamente si sbagliava di ah. grosso. chiamata d'affari. L'avidità della lanterna arancione Lar sta trasformando la festa del dare nella festa dell'avere. Parla con Hal alla torre di guardia per sapere i dettagli. Ah! Si salvi chi può! Le aree dell'Estand invase dal gas sono un incubo. La squadra materiali pericolosi di Gotham non ce la farà mai da sola. Aiutala a mantenere il controllo, ma fai attenzione. Chiunque venga esposto al gas sarà contagiato dalle paure di chi lo circonda o vivrà incubi terribili. Fortuna che sei qui. Senti, ho mandato dentro la mia squadra, ma gli scagnozzi dello spaventafassi... È bello averti dalla nostra parte. Moriremo Non capisci, verranno a prendermi! Aiutami! Non farmi del male! No. Lasciami! Ci farai uccidere tutti e due! Oh. Metemeli di dosso, toglieteli di calmarti, sempre dalla lucidazione L'unica cosa di cui mi avere no è un mio pugno in faccia! No, no, no, no! Ah, Mi pongono! Devi fermarli! Non farmi del male! Non ti muovere! Ti prego, aiutami! Non ti muovere! Qual è il problema? Lo lasciami in pace! Bello averti dalla nostra parte. Stai giù. Aiuto, per carità! Non parli del male! Non ti muove.